Domenica ventiseesima del tempo ordinario, siamo ancora in prossimità di un campo, anche qui c'è come vedete un campo, cioè abbiamo coltivato qualcosa, è stato arato e in qualche parte non è pieno e il lavoro non è fatto con perfezione, ma Gesù questa parabola non tanto completa, per la verità è molto stringata, ci parla di due figli e di un padre che chiede ai figli di andare a lavorare nella sua vigna, nel suo campo. Il primo sembra essere solerte e la sua risposta è affermativa, generosa, almeno così sembrerebbe. Per il secondo invece non c'è una risposta generosa, anzi il suo fare è recalcitrante, con le parole mostra avversione, non ci voglio andare, non voglio... Non mi interessa, ecco, potrebbe aver detto così. Sa di fatto però che il primo è di fare, concretamente non, non si reca nel campo, sono solo parole le sue, non c'è una risposta generosa. Quella che invece c'è paradossalmente in chi ha rifiutato all'inizio, si è mostrato in un primo momento recalcitrante, poco disponibile, assolutamente indisponibile direi, però poi si è recato nel campo, ha capito che... Era necessario compiere la volontà del Padre e qui il tema è molto chiaro, i primi chiamati sono i farisei, sono eh, coloro che eh, avevano accolto la, fe, la, la proposta della fede, di fede nell'unico Dio, il popolo di Israele, sono coloro che credevano già nell'unico Dio, i secondi sono i pagani sono coloro cosiddetti appunto pagani, lontani da Dio. Nel Vangelo di Luca abbiamo una conferma, ai farisei quando Gesù si rivolge eh, c'è una reazione contraria, di contrapposizione, ma quando si rivolge ai pagani c'è una reazione immediata di accoglienza, quando Gesù dice loro questo, quando anche Giovanni predica il battesimo... Della, di penitenza, e di conversione e eh, si dicono cosa dobbiamo fare, quindi c'è da parte dei pagani una piena disponibilità a operare, a lavorare per il Regno di Dio, dice, Gesù qui è molto chiaro dice i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel Regno dei Cieli, immaginate una risposta del genere, erano odiati i pubblicani e le prostitute erano emarginate, lapidate, e invece precederanno nel Regno dei Cieli. Eh, siamo sempre lì, l'amore di Dio è sovrabbondante, la logica di Dio è diversa dalla logica umana. Noi siamo piuttosto propensi a giudicare, a catalogare, ad etichettare, a mettere ecco, delle differenze, a dare delle indicazioni. Questo sì, questo no questo crede, questo no, credente, non praticante, praticante, non è vero, la fede deve essere praticata, ma quando tu vieni coinvolto con il cuore e ti senti chiamato dal Signore e quando questo avviene e rispondi con serenità d'animo, che differenza c'è cioè, tra, tra te che, che senti di andare anche all'ultimo momento a operare nella vigna tra colui che invece sta operando già da molto tempo o addirittura fa finta di operarvi perché non risponde alla volontà di Dio. L'importante non sono le parole, non sono le intenzioni, l'importante sono i fatti, sono le, le opere. Le parole possono essere anche di diniego, anche offensive, in qualche caso eh, ci può essere qualche carattere forte, ma quello che conta è che poi si operi nel nome di Gesù, ci lasci coinvolgere, ci si lasci coinvolgere dalla bontà di Dio e si faccia la volontà di Dio. Con l'augurio che ognuno di voi in ascolto possa compiere serenamente e soprattutto gioiosamente la volontà di Dio. Buona domenica!